Ho fatto un tappeto, tendenzialmente causano meteorismo. Dovete sapere che domani l'una uh, andrà dal veterinario e uh, la diagnosi... È... Sì ragazzi, ho una macchina! venendo oggi il mio old but gold paninetto solo che adesso che posso ritornare a mangiare il glutine non con le gallette ma con le fette di pane io prendo questo pane che è a lunga conservazione tengo in frigo, molto pratico, molto comodo e eh, aspetta, ma ve lo faccio vedere allora, in ogni supermercato ce n'è uno diverso sono tutti diversi, questo qua l'ho trovato all'esse lunga, ed sono queste fette di pane, di segale, multicereali, di avena e le riconoscete perché sono super dense e ricche di semi non so se ne vedete hanno proprio tutta questa consistenza. Questo è un secondo me, è un tipo il pane che si trova su in montagna. E ad esempio, questo è fatto con segale integrale, acqua, pasta madre di segale e sale. Sono molto ricchi di fibre, infatti per me sono perfetti per merenda, in quanto le fibre aiutano a tenerci sazi più a lungo. Quindi adesso sto facendo una piadina di albumi, la mia solita piadina di albumi con un pochino di cannella, questa è una merenda dolce. Poi sulla fetta di pane metto un bel straterello di burro di mandorle, quello di My Protein, buonissimo, il mio preferito. E faccio panino con la fettina di albume una merenda bilanciata in quanto grassi proteine e eh, carboidrati fibre e si arriva dritti a cena sazzi, sazzi sazzi ta da e finalmente dopo anni possiamo dire veramente paninetto e che paninetto sia ta ta ta, -ta! Per cena questa sera iniziamo dal contorno, cavo il fiore al forno L'ho tutto spezzettato e messo sulla leccarda Adesso lo condisco con curcuma, sale e pepe Mescolo il tutto e lo butto in forno 180-200 gradi per circa 30-40 minuti Deve diventare bello morbido dentro e croccantino fuori, quello sarebbe il top Dovete sapere che io amo il cavolfiore, solo che ho dovuto abbandonarlo circa un mesetto fa perché ero diventata una specie di bomba nucleare, si può dire, insomma, detto fra noi si può dire ragazze, mi causava tantissima flatulenza e eh, quindi ho, ho capito che era il cavolfiore l'ho abbandonato in realtà mi era successo anche verso marzo aprile dello scorso anno con il cavolo cappuccio e sto capendo che innanzitutto questo tipo di verdure che sono i broccoli i cavolfiori e le verze il cavolo cappuccio allora tendenzialmente causano meteorismo proprio di natura però ho notato che forse infatti oggi è un po la prova del 9 mi dispiace jimmy <ride> Ma eh, forse è proprio il metodo di cottura sbagliato, cioè bollito, mi causa questo problema. Pare che se fatto al forno no. Io nel dubbio dove sul divano. Mi dispiace, devo fare i test, devo provarlo. Quindi vi farò sapere se è così. E lo saprete domani se Jimmy è ancora vivo, oppure andiamo più in giù, cioè? tutto il percorso. No cioè Ah bello qui E poi lo faccio andare là. Un detto, di là Bello Stiamo appende... Stiamo Jimmy Ah, ecco. <ride> Sta mettendo lo spago Per fare poi l'effetto Di tutte le foto appese Cioè da stampare utilizzando La stampante che mi ha regalato l'anno scorso non è mezzo fa in realtà E sì Mondoloni. Amorino! Amorino! Sei pronta per domani? Dovete sapere che domani Luna eh, andrà dal veterinario a fare le analisi del sangue e quindi dovrà addormentarla e eh, farle il prelievo. Io non sono assolutamente felice slash, tranquilla. E il motivo è che Luna da un paio di settimane a questa parte beve tanto e beve Solitamente i gatti non bevono tanto, o meglio, bevono molto poco E un piccolo cambiamento nella sua routine di idratazione le è stato notato E quindi il veterinario preferisce fare dei controlli Finché, insomma... Potrebbe essere di tutto, niente, quindi meglio controllare. Anche perché Lunina sta diventando vecchietta, ha sei anni e mezzo e quindi deve essere controllata. Quindi sei pronta per domani? Ecco, sì, è sempre dolcissima. Non è sofferente, ha eh? soltanto questa spasmonica voglia di bere. È un po' strano. Dimmi, ma stai prendendo ispirazione da Pinterest? Oh. Eh, Adoro oh profondamente. Oh Sempre comunque. Che grande. Ah, Questo. vuoi fare proprio le shapes? Il che c'è da fare tanti buoni in muro. Via, mi sembra un po' il esagerato. Il proprietario non sarà contentissimo. No. <ride> Ciao, Francesco. <ride> no, no, no. Dai, Però questo un è po carino. Figo. Prima faccio tutto il disegno a lapis e poi. Oh, Dio, abbiamo perso. Guardate. Però sai, questi sono già predefiniti. No, quelli quindi... sì. No, ma via, ma fai due. Due cosine appesi della Stranger Things. Ora due, mi... due o tre? Oh vabbè, più sono più, più carino, più riempio Eh, però questo è corto, eh se, se ne fai tre qui ti ci vuole, almeno Amore, tranquillo, di fatto ne ho più <ride> No, ne, ne ho tante Comunque Ne possiamo fare due lung lungo Un po' più corto e lungo Eh? Per dare un po' di movimento Senza andare giù verticale Sì che uno lo fai qua e l'altro fai lungo, uguale. Sì, sei tu l'architetto. Ma non c'entra niente, è per dare un po' di movimento. No? Sì, che belli i piedi sul mio cuscino, grazie. Sono puliti. Eh, grazie, Ma è uguale. Allora, guarda. Guarda, fossi male dei piedi. Vuoi. Vedremo stasera quando andrà a finire. <ride> non dormivi sul cuscio sul divano? Eh ah, sì, sì, infatti, vedremo come andrà a finire. Andrò a dormire sul divano. Ciao, Aia, mi sono... Visto che il forno è acceso, ne approfitto nuovamente. Così stasera proprio non accende neanche un fornello. E visto che il menù prevedeva salmone, The King, il re, il Re Salomone, abbiamo capito? Si, sì, va avanti. Uh, lo faccio al forno invece che in padella, così faccio anche meno spuzzi per casa. Lo faccio al cartoccio, metto su una leccarda della carta da forno, ci, avvolgo, ci appoggio il salmone con sopra della cipolla e un po' di pepe, non c'è moscata, spezie, fate quello che volete. Lo accartoccio, lo chiudo un pochino a caramella così e lo butto in forno. Circa un quarto d'ora, 20 minuti ed è pronto voilà, appena uscita il forno vedete come hanno anche fatto la crosticina fuori ma dentro morbidissimo talmente semplice ma talmente buoni. ragazzi, dovete farli la curcuma è super super cena con The King il, uh, il cavolfiore al forno e poi ci sono questi che sono i taralli preferiti di Jimmy Che prende l'S lunga anzi, lui è drogato di questa roba Drogato non tanti. Però se romani, E noi continuiamo eh, la serie infinita di How I Met Your Mother Siamo alla quinta stagione Siamo alla quinta stagione su nove non ce, la possiamo, non ce la facciamo più, basta. <ride> Ma noi persistiamo. Vai, dimmi. Questa mattina al veterinario e io mi presento con lei. Entro così. Sì, la tratti bene, grazie. <ride> Comunque poi vi aggiorno, vi faccio vedere il risultato completato, finale, che adesso abbiamo appeso tanto per vedere l'effetto, ma dobbiamo stampare tutte le altre, poi insomma però dai, dai raga figo, erano anni che volevo farlo. Allora, io ho dovuto abbandonare Jimmy dal veterinario insieme a Luna perché avevo delle commissioni da fare e comunque ho avuto gli aggiornamenti, insomma Luna ha eh, faticato a donare il sangue, a farselo prelevare, non riusciva il veterinario a toglierglielo, insomma, lui è molto tignizza, eh, è presa dalla padrona, quindi era lì, anche se mezza addormentata, appunto non ha fatto l'addormentamento eh, completo, come si dice, la l'anestesia completa ma soltanto parziale un leggero rintontimento ha fatto anche le lastre e delle lastre non si vede niente quindi a livello di lastre sta benissimo e invece per l'analisi del sangue adesso tempo domani avremo i risultati comunque sono venuta accompagnata della mia nuova baby sì, ragazzi ho una macchina si tratta di una Opel Corsa e io la amo profondamente vi presento la mia nuova macchina. Ne avevamo assoluto bisogno e soprattutto adesso considerando uh, Padova, Rovigo e le varie attività che dovremo iniziare a fare e basta, cioè, non era più tempo di muoversi soltanto con blu, anche se lei è blu perché quanto stiamo bene insieme! Cioè troppo felice e finalmente ragazzi ho un mezzo a quattro ruote mio e sono strafiera, strafelice e la amo profondamente perché adesso vi faccio vedere un po' di cose allora, a parte che è bella grande cioè non è una city car è un livello leggermente superiore profumo ancora di nuovo, state entrando nella mia nuova macchina ho una macchina cioè, vi ricordate quando abbiamo iniziato tutto questo? Io andavo in giro con blu per Padova, andavo all'università. Adesso sono cresciuta, ho una macchina, tutta via! Ad Adoro che. Cioè, è come se io stessi tipo crescendo insieme a voi. E vi sto rendendo partecipi a tutte le mie piccole conquiste Silvia che cresce diventa grande Cioè alla fine abbiamo iniziato insieme Che avevo 23 anni E adesso mi trovo a quasi No in realtà ho 27 Però io continuo a dire quasi 30 Però a 27 anni E sono è la Guardate allora, figate cosa sono? Questo che è il riscaldamento del volante. Quindi io appena entro in macchina, l'accendo e mi riscalda il volante. Poi, altra figata... Aspetta. Ta. Aspetta. Insomma. Ragazzi, la fotocamera... Cioè, non solo i sensori, la fotocamera. Proprio, c'è. Cioè, ora, me, non me la voglio gufare, però... È molto comodo molto, Cioè dai dai raga se la batto questo Se la batto con questa è il colmo E poi tante piccole cosine Che la rendono molto molto bella E poi lui Il bracciolo Vi giuro che lui insieme ai sensori Erano le mie uniche richieste E cioè cambia Cambia la vita cambia tutto Io amo il bracciolo Bracciolo for life Comunque questo è uno dei primi se non forse il principale aggiornamento. Per il momento è più un soprammobile perché appunto non ci si può spostare molto. Però, come ad esempio oggi quando ho delle commissioni, risulta molto pratica perché oggi muovere il motorino sarebbe stato tremendo. Niente quindi. Io sentissimo. Scappo, vado via, <ride> vado a casa e torno a casa dalla mia Lunina Che oggi me la voglio proprio coccolare tutto il giorno Come stai Luna? La zampina Rasatina Collo Oggi tante coccole buongiorno sono passati un paio di giorni dall'ultima volta che ci siamo visti e sono successe un pochino di cose tra cui sono arrivati i risultati degli esami del sangue della piccolina lì che nel frattempo si è ripresa, eccetera e la diagnosi è è che Luna soffre di insufficienza renale, è una sua predisposizione a malattia genetica, quindi non avremmo mai potuto evitarlo, e quindi la soluzione adesso è semplicemente quella di farle cambiare dieta, quindi Luna deve abbandonare il pollo perché contiene troppo fosforo, troppo minerali, troppo magnesio, e deve passare a dei croccantini, uh, che sono studiati specifici per gatti che soffrono di insufficienza renale. Io sono sempre stata abbastanza contro i croccantini, infatti per anni l'ho sempre nutrita a petto di pollo, che è ciò che il veterinario ci ha sempre consigliato, mangiare carne eccetera, solo che a questo punto questo alimento non le fa più bene e quindi dobbiamo passare ai croccantini. Non sono felicissima anche perché vi farò vedere la sua reazione ai croccantini, cioè veramente impazzisce e a me questa cosa che sembra quasi una drogata, anche soltanto il rumore e vederla così andare fuori di testa mi, mi dà veramente fastidio perché vedo quella dipendenza da un alimento commerciale eccetera quindi veramente comincio a pensare ma cosa ci mettono dentro per far sì che un animale vada così veramente fuori di testa a sentire anche solo il rumore comunque vabbè se è ciò che eh, curerà e, o meglio permetterà a Luna di vivere più a lungo sono disposta a farlo anche perché purtroppo scusate ma mi fa male il braccio mi devo appoggiare anche perché purtroppo non è rigenerativo quindi non può migliorare si può soltanto evitare che peggiori quindi questa è l'altra grandissima novità che bello è emozionante e uh, diciamo che porterei a conclusione questo vlog vi ho raccontato ah, una cosa che non vi ho fatto vedere è come sono migliorata o meglio i miei progressi con l'uncinetto perché Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ragazzi ho fatto un tappeto, ho fatto un tappetino per il bagno e guardate quanto è grande, guardate le, i dettagli con i vari buchetti, le aperture, il doppio colore, bellissimo sono partita da un tutorial che ho visto online per fare l'ovale centrale e poi ho capito un po' come girava il film e quindi poi mi sono divertita a fare i buchi, a fare le varie decorazioni eccetera. Lo devo lavare perché Luna mi ha fatto il regalino di vomitarcici sopra, che gioia! E basta, adesso ho altri fili e voglio un attimo pensare a cosa cos'altro poter fare. Mi sono un attimo bloccata, insomma. Vado un pochino a momenti, ci sono momenti in cui mi trovo un progetto e lo incomincio a fare a manetta, finché non l'ho finito non mi ci si schioda di lì, e altri momenti in cui non avendo un progetto in mente non, non riesco a... non inizio e quindi vabbè. Basta, mm. Penso di avervi un pochino aggiornato su tutto. Penso che nel prossimo video vi aggiornerò un pochino sulla campagna perché ci sono dei progressi. Oh oh oh. E Infatti la prossima settimana per andare a fare dei sopralluoghi eccetera eh, per quindi questioni di lavoro potremo andare in campagna a vedere insomma perché devono iniziare i lavori. E poi vi faccio vedere l'ultima cosa poi me ne vado lo giuro. Il risultato... Del, uh, di quello che io volevo fare da anni ma poi Jimmy ci si è messo di impegno e l'ha fatto lui ovviamente quindi adesso siamo in fase di costruzione ha appeso i fili e ora sto stampando e attaccando le foto oddio sono viva ad esempio ho messo questa di Dubai questa del Marocco devo dire che la stampantina è molto figa perché permette anche di fare le scritte o comunque di mettere anche i bordi eccetera quindi qui ho scritto Marocco qui invece ho fatto un frame un pochino vedete questa, questa qua marrone un pochino più artistico per uh, le mie gambe <ride> qui ci sono io a, uh, nelle Filippine Sempre in Marocco La laurea di Jimmy Natale appena trascorso E invece questo è Natale dell'anno scorso Adesso è ancora abbastanza vuoto Ma adesso le sto un po' selezionando E piano piano lo riempiremo Quindi basta Io vi ringrazio per aver visto questo video Guardate che carino Bellissimo, adoro Avevo questa visione da anni <ride> Meno male che Jimmy e basta, io vi saluto, vado a sistemarmi i capelli, o meglio, mi alleno, faccio un bel allenamento glutei, e poi vado a farmi la doccia, a sistemarmi i capelli, perché sta roba non è più concepibile. Comunque stanno crescendo, eh. ora arrivano più o meno qua, non me, li, non me li vedrete nel prossimo video, perché ora sono lurdi, però uh, più o meno sono arrivati qua e me li voglio far ritornare lunghi come prima, mi mancano tantissimo, rivedo le foto e dico... Erano proprio una mia caratteristica e mi mancano molto. Quindi, ora missione long hair. Basta, ho parlato troppo ancora. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un mi piace se iscrivete al un commento. Grazie, ciao, ciao! E grazie a tutti per i commenti e i messaggi per luna. Veramente è la mia bimba! Quindi sapere che anche voi l'amate, che la pensate, eccetera, mi riempie il cuore. Quindi, grazie di cuore, davvero. Sei una pazza.